Ciao a tutti! Oggi, grazie al Consorzio Garda Lombardia, siamo in visita al Musa, il Museo di Salò. Già solo la location, salò e la struttura valgono la visita. Il museo, che era un monastero del XVI secolo, è stato ristrutturato benissimo una decina di anni fa. Al suo interno ospita mostre temporanee e permanenti. Tra le varie cose si possono ammirare splendidi manoscritti miniati, tra i quali una Bibbia del 1100. Ovviamente non può mancare una saletta dedicata a Gasparo da Salò, l'inventore del violino. E l'inquietante esposizione dei corpi pietrificati per lo studio dell'anatomia di oltre 150 anni fa. E altro ancora. Il musa di Salò vi aspetta.